All'inizio di gennaio ci ha lasciato il compianto economista Augusto Graziani. Ecco, vorremmo ricordarlo insieme, che apporto ha portato alla storia del pensiero economico la teoria del circuito monetario appunto di Augusto Graziani? Eh, dunque, ecco, io ho considerato da storico del pensiero quale sono, non da economista, oh, ritengo che Graziani, Augusto Graziani sia stato uno dei quattro moschettieri del pensiero economico italiano del, della seconda metà del Novecento in quali intendo economisti di grande levatura. gli economisti che non si interessano tanto della politica economica, tutti gli economisti si interessano di politica economica, degli affari economici ci mancherebbe anche noi, dobbiamo comunque interessarsi, ecco soltanto pochi eh, invece si interessano di quella dimensione ulteriore della economia politica che è la, proprio la teoria economica pura cioè a prescindere dalle Evenese, che so, dell'euro, degli Stati Uniti, del quantitative easing, che so, dei rapporti internazionali eh, con il terzo mondo, no, proprio la teoria, la high the theory, come l'aveva la chiamato un, uno storico del pensiero economico inglese. Bene, allora in Italia, per quello che io riesco a capire dal mio punto di osservazione, economisti nella seconda metà del Novecento si sono interessati di teoria economica pura io ne, ho, ne riconosco quattro e Graziani è uno di questi il primo è Paolo Sigoslabini grandissimo, importantissimo economista morto qualche tempo, da tempo il secondo è Pierangelo Garignani uno zraffiano che è morto l'anno scorso poi c'è Pierluigi Pasinetti a Milano, docente a Milano e ancora vivente, che ha dato un contributo enorme alla teoria pura, e poi c'è stato Augusto Graziani. Ecco, Augusto Graziani, ecco, mentre Pasinetti, eh, tanto per intenderci, eh, Siro Sabini si interessava alla al problema della tecnologia, dell'innovazione, al progresso tecnico, eh, di derivazione sul paeteriana e era affascinato da quel fenomeno economico proprio del capitalismo che è lo sviluppo tecnico il progresso tecnico e che cosa comporta un progresso tecnico perché voi capite, cioè in una situazione di equilibrio il progresso tecnico mi fa saltare tutte quante, tutti quanti gli equilibri possibili come correre dietro al, al, al riequilibrio ecco, Pirangelo Garignani era srafiano e ha, si è interessato soprattutto alla distribuzione tra le classi del prodotto netto del, della riproduzione che viene prodotta annualmente, proprio la distribuzione del reddito. Luigi Pasinetti invece ha interessato quelle che ha chiamato le interdipendenze strutturali, come ecco, di solito l'approccio si fa un approccio aggregato del sistema. Ecco, no, no, ci sono eh, l'economia, no, ci sono, ci sono le imprese. Beh, e come stanno fra di loro le imprese? Sono in un certo rapporto, come funziona? Se noi la, lo sminuzzassimo l'economia in tutte le sue componenti, poi però dobbiamo tenere conto che sono tutte collegate fra di loro, per intenderci è una matrice. Bene, come stanno fra di loro? E cosa succede quando immaginiamo, una parte va avanti e l'altra parte torna indietro? Ecco, cosa succede all'insieme Ecco le interdipendenze, anzi meglio la dinamica? economica strutturale. E Graziani, Grassiani nasce come un economista, era nato nel 1933, ha come impostazione un'impostazione ortodossa fino agli anni 60, dopodiché le polemiche, i eh, dibattiti a cui partecipa, molto interessanti, negli anni 60, sull'equilibrio economico generale di Valrassa, lo spostano ad interessarsi di un tema, il tema precedente il fatto che la circolazione capitalistica è denaro, merce, denaro e che dobbiamo porsi un problema sconvolgente, ma quel denaro lì, da dove viene fuori? Ecco, lei elabora, questa lentamente, progressivamente, è anche bello vedere, leggendo i suoi testi, come pian piano il suo pensiero si precisi, si affini e poi alla fine fa massa in quello che è il primo, che è la sua teoria, la teoria monetaria della produzione questa è la prima formulazione completa della teoria del 1994 questo testo verrà poi tradotto in inglese, 94. Testo verrà poi tradotto in inglese nel 2003 ecco. e questo testo parte da questa premessa se la circolazione capitalistica deve avere un incipit nel denaro questo denaro da dove viene allora, gli economisti dicono, tradizionali dicono, nel 800 c'è, c'è ed è il risparmio delle famiglie. Al che uno si mangia la coda il ragionamento, è il risparmio delle famiglie come si è formato? Ah, oh, beh, prima qualcuno, vabbè, d'accordo, ma eh, bisogna pure cominciare, eh? eh sì, è roba vecchia, viene fuori. Ecco. L'altra soluzione, per esempio, al tempo della, della moneta metallica, del denaro merce ecco si diceva beh è l'oro la moneta quel di primo quel denaro primo è l'oro che abbiamo perché, ma perché ce l'hai? perché abbiamo, abbiamo le miniere tiriamo fuori l'oro abbiamo, le, abbiamo eh, la moneta necessaria per attivare il processo beh pensate che nel 1600 c'è stato un economista napoletano Antonio Serra che ha fatto un libro in cui il titolo c'è a breve dove non sono miniere dice cioè, raga, e se non abbiamo le miniere come si fa? Ecco, bisogna inventarsi qualcosa per riuscire ad avere del denaro dove non sono miniere, ecco quindi allora voi capite quel punto di partenza non può essere l'oro, è una soluzione taccato, Sì, vabbè comoda io scavo, tiro, lo tiro fuori, vabbè ma che cavolo appunto se non ce le hai le mie do, vabbè, sì, ma vabbè ma è il risparmio della nonna vabbè, anche questa è una soluzione e se non hai la nonna, se la nonna è povera come si fa? Ecco e allora viene fuori la grande teoria che non è di Graziani. Graziani l'ha esposta, sistema, sistematizzata in una maniera geniale questa grande teoria che comincia alla fine dell'Ottocento, 1898 da un economista svedese eh, straordinario, eretico quanto più eh, possibile, eh, venne nominato al parla Parlamento, e c'era il re e lui si rifiutò di, girare, di giurare fedeltà al re e venne espulso per questo. Eh, praticava... Teorie maltusiane è stato condannato perché insegnava alle donne di starci un po' attente alle gravidanze non al sesso, ma alle gravidanze, trovando dei rimedi adeguati, scandalo, eccetera eccetera. Bene, e fra le tante cose si è interessato anche lui, proprio è stato lui a fare questo, a impostare il problema nella sua esattezza logica, non è vera, non vera, non realistica, ma proprio nella sua purezza logica ecco nel 1898 in un capitolo del suo libro interesse e... vabbè non occorre ricordarlo il titolo ecco è interesse monetario e prezzo dei beni 1898 c'è un capitolo in cui dice immaginiamo che non ci siano sia, sia vabbè e non c'è neanche risparmio è un po' difficile e allora come si fa a produrre? come si fa a far partire il circuito capitalistico se deve partire con un denaro iniziale? ed ecco la sua trovata bisogna che le banche lo concedano ecco per cui la, il punto di partenza essenziale della circolazione bancaria della circolazione capitalistica eh, quel denaro che deve essere posto ad incipit eh, non è produzione risultato della, delle miniere o, o della ricchezza degli antenati eh, ma è creazione pura delle banche le banche ma come? Ma scusa le banche non sono quelle che prendono eh, i soldi a deposito e poi le prestano? Sì, allora per, per confutare questa diceria basta questo che è stato dimostrato dagli economisti del Novecento, c'è stato un dibattito eh, enorme che è stato ricostruito da Riccardo Rialfonso nella sua tesi di dottorato bellissimo. Ecco che se le banche ricevono in deposito 100 eh, di moneta, bene, ne prestano, se fosse, si è stato un dibattito se le banche fossero guardarobe oppure no, un guardaroba se gli arrivano 100 vestiti restituisce 100 vestiti, le banche se ricevono 100 di merce, di denaro, eh, presteranno 100 di denaro, un po' di meno perché c'è la riserva bancaria, però mettiamo che, che la riserva bancaria sia zero, De, al massimo distribuiscono 100, sì. In prima, in prima battuta perché siccome il denaro non si consuma non è come la cioccolata gira, può fare, può fare diversi passaggi si, con, si risulta, eh, risulta che alla fine il sistema bancario con 100 di deposito può concedere prestiti per 300, 400, 500 per un multiplo al limite infinito ecco cioè perché? perché il sistema bancario non è un guardaroba ma è il creatore del potere da, di potere d'acquisto. Le banche creano moneta. Ecco questo è importantissimo, perché a questo punto quando naturalmente creando moneta si provoca inflazione. Di solito tutti quanti, a meno che non ci siano delle controtendenze certamente. Certamente provocano un aumento dei prezzi. Bene, naturalmente. Si attribuisce questa responsabilità allo Stato, lo Stato spendaccione che stampa moneta, la zecca che butta fuori moneta eccetera, per cui non bisogna che lo Stato, eccetera, eccetera. Bene, ecco, la mh, condizione di. la minaccia di inflazione è dovuta sia allo Stato che può esagerare nelle mette di moneta, ci mancherebbe altro, esagerare in particolari condizioni. Ma possono farlo anche le banche. Le banche sono un potenziale inflattivo al pari della, dello Stato al punto che Milton Friedman, grande e rigoroso monetarista, nel 1949 ha scritto un testo contro come impedire l'esplosione inflazionistica dei prezzi col contenimento severo rigoroso della moneta. Bene, E quali sono le condizioni per garantirci che la moneta sia proprio quanto basta neanche un pochino di più? Due condizioni abbiamo dimenticate queste perché ci fa comodo dimenticare la prima che il bilancio dello Stato sia in pareggio, cioè che tutte le spese statali siano pagate con tasse da parte dei concittadini. è eh, giusto, a questo punto se lo Stato spende 100 ma i cittadini rinunciano a 100 come tasse per pagare quella spesa pubblica è semplicemente una partita di giro si sì, d'accordo ma poi ci sono, ecco qui la novità di Friedman, ci sono anche le banche Sì. e allora Friedman che era un economista serio e quindi guardavo in faccia la realtà economica, non nascondendosi dietro le ideologie. C'è anche il pericolo inflattivo delle banche. E come si fa a impedire alle banche di essere in qualche misura inflattiva, inflattive? Con la riserva bancaria al 100% cosa vuol dire? Che le banche ricevono depositi e non possono concedere nulla a prestito. Solo così le banche non sono inflattive. Ora però, ecco, torniamo a Graziani. Fosse così, quel di primo, nel modello di Vixel, in cui non ci, non ci sono miniere, non c'è risparmio precedentemente accantonato, in quella economia pura, diciamo, in questa eh, idea di economia estrema, l'economia di puro credito come l'ha chiamata Vixel, bene, quell'economia lì non partirebbe mai. Ed ecco, ecco che la necessità che le banche stampino moneta. La cosa divertente è questa. che, le banche devono stampare moneta, perché? Stampare moneta, cioè concedere credito, ecco più esattamente, perché è moneta bancaria la loro, assegni, aperture di credito alle imprese, non, devono farlo, non è che possono, no no no, devono, devono. perché? Perché qua esiste un altro teorema, questo che, con cui si conclude l'Ottocento, il teorema di Valarassa, che è un'economia in libera concorrenza, perfettamente concorrenziale, sì, scusate, no, in libera concorrenza e nel lungo periodo, ecco, queste sono le due condizioni che si richiedono, bene, alla lunga, un'economia perfettamente concorrenziale, le imprese non fanno, non fanno profitto. Se gli investimenti sono esattamente uguali ai risparmi, si dimostra, è una prova logica, eh? si dimostra che le imprese non fanno profitto. Oh, sia chiaro, i capitalisti guadagnano perché prestano, vendono capitale alle imprese quindi ricevono un profitto. Sono le imprese che non fanno e qui è divertente perché Varras dice benefit, non dice profitto noi dovremmo dire non fanno guadagni ecco quindi le imprese alla lunga in un mercato completamente concorrenziale, se gli investimenti sono uguali ai risparmi non fanno guadagni da cui la condizione del novecento affinché le imprese facciano guadagni è necessario che gli investimenti siano superiori ai risparmi ma com'è possibile fare investimenti superiori ai risparmi? addirittura immaginate nella situazione assurda in cui il risparmio addirittura non ci sia ecco, soltanto a condizione che a differenza, a differenza degli investimenti e risparmio sia coperto dal finanziamento bancario dell'impresa quindi la grande trovata, ecco la teoria monetaria della produzione le banche devono finanziare le imprese ovviamente si farà pagare gli interessi questo d'accordo non è, è un'operazione un, un, un, un, un, un, un, un gratis però devono finanziare le imprese, eh? non per guadagnare gli interessi perché vogliono fare affari loro, no, no, no, per consentire alle imprese di, fare prof... di produrre profitti. E questo è il primo contributo eccezionale di Graziani. Avere risuscitato questa idea, che come ho detto è in nuce in questo capitolo del 1298 di krugman Xel, è stata poi enfatizzata da Giove un Schumpeter, è stata recuperata. Dal K, da John Maynard Keynes ma non il Keynes della, della teoria generale il, quanto il Keynes del Trattato della Moneta e degli scritti successivi alla teoria generale del 37, del 37, 38 eh, fino a che poi gli viene un infarto e muore ecco. eh, la necessità che le, che le banche finanzino le imprese altrimenti guai ecco una situazione come quella che stiamo vivendo oggi di un, quello che si chiama il credit crunch, cioè la ritrosia delle banche a dare soldi alle imprese perché la situazione è brutta, perché ci sono dei problemi, perché le, le imprese non sono servibili, perché le banche possono essere, come si dice, impedite, hanno, hanno depositi rischiosi, tutto quello che volete. Queste sono diciamo, la fenomenologia del fatto. Il risultato allucinante è che se le banche non, danno, non finanziano le imprese sono restie a finanziare le imprese le imprese, il sistema delle imprese non fa guadagni ma non basta c'è ancora di peggio perché a questo punto immaginate allora ho capito immaginate che quel denaro iniziale adesso ho capito qual è la sua vera origine la sua origine pura è, è finanziamento bancario Bene, immaginate che le banche mi diano 100 di finanziamento, danno al sistema delle imprese 100 di finanziamento. Le, banche, le imprese con questo 100 comprano mezzi di produzione, materie prime, eh, forza lavoro, tutto quello che serve, fanno investimenti per 100, hanno avuto un finanziamento da 100 e investono per 100. Dopodiché producono, sì, per produrre devono produrre di più, però certo mettiamo che producono 110, producono delle merci che valgono 100 più 10 perché c'è questo plus valore sulla natura di questo plusvalore possiamo discutere, plus valore, plus profitto, plus valenza, come volete. Le merci io, se no non ci produrrei, se investo 100 è per produrre merci che valgano 110. Bene, a questo punto si pone un problema molto incandescente, quello che è chiamato il paradosso del profitto monetario. Perché a questo punto le merci, le imprese hanno 110 di merci. Ma la circolazione è finita? No, se guardiamo la, la formula della circolazione capitalistica marziana, M di primo. Le merci vanno, vanno trasformate in denaro quindi quelle merci vanno vendute. Bene, le merci vengono a 110 vanno vendute, vanno in vendute e devono incontrare moneta. Deve, ci va a essere lo scambio merce contro moneta benissimo contro denaro. Le merci valgono 110 come abbiamo detto vanno sul mercato e incontrano moneta. Ma quanto moneta c'è in quel sistema così estremo che abbiamo ragionato? 100! Ed ecco il paradosso. Ci saranno 110 valori di merci a fronte di un 100 di valore di moneta. Questo cosa vuol dire? Che le merci non potranno essere vendute al loro valore perché non c'è moneta adeguata. Quindi le merci potranno essere vendute soltanto per 100. Ma se è così, quel 10 di più che è il profitto, che è il plus valore, che è quel, come, chiamatelo come volete, che è stato prodotto materialmente, sono beni non riesce ad essere tradotto in moneta non viene realizzato col finanziamento delle banche abbiamo consentito alle imprese di fare investimenti e quindi produrre merci con profitto ma solo col finanziamento delle banche non possiamo avere la realizzazione di quel profitto che pure è stato prodotto è il paradosso del profitto monetario ecco, Graziani se l'è trovato davanti l'ha cercato di risolverlo in una maniera proprio per far capire anche proprio come la fatica del pensiero economico di fronte a queste difficoltà si, si, si, si butti eh, le, le, le provi tutte e cioè, vabbè, allora quante sono le merci? 110 quant'è la moneta? 100 eh, e poi le banche vogliono anche l'interesse eh? ecco, certo una parte di quel profitto deve finire alle banche. Eh. Bene, e come si paga il profitto? Ah no, scusa, la cosa che è appunto, dice, le merci non occorre che vengano vendute, restano lì, sono merci, 110 c'è, non le vendi. Vabbè, ma eh, no, Graziani non chiudi, no, beh, è l'interesse, ah no, ma le, le, le imprese pagheranno i merci l'interesse, sì, che può funzionare se queste merci sono, che so, prosciutti di Parma, eh, parmigiano, Reggiano veramente posso pensare che vado alla banca e dico scusate grazie devo pagare l'interesse vi do una forma sì, però è una soluzione proprio ridicola sì proprio perché non ce la faccio proprio ecco no bravo Graziani non per questa soluzione occasionale così estemporanea istintiva eh, però bravo perché ha sollevato il problema ma come si fa a realizzare il problema? il profitto prodotto. Ecco. E qui ci sono state, dal, da, da questo libro di Graziani, si è scatenata una bibliografia enorme per tutti i tentativi per dire dobbiamo risolvere questo problema, eh. allora delle soluzioni del tipo ma no, vabbè ma gli interessi li paghiamo la prossima volta. Quando ci danno il prossimo finanziamento di 100, metti a caso l'interesse è 10, va bene, e noi ci facciamo dare 100 di finanziamento, 10 li restituiamo, così abbiamo per l'investimento solo 90. Sì, d'accordo, ma vuol dire che quest'anno hai, hai investito per 100, Do, nel prossimo anno devi investire 90 perché hai dovuto pagare l'interesse, paghi l'interesse con l'investimento di domani. Anche questa è una condizione assurda, le hanno provate di tutte. A me ma i mercati sono imperfetti, per cui chi se ne frega. No, anche questo non funziona, <ride> insomma è tutta una cosa molto strana molto, provate di tutte ecco mm. Mm. Qui ho trovato un piccolo eh, sintesi di tutte le soluzioni. Ecco. allora eh, Messori e Sazzaro nel 2005, Forge d'avanzati e Pacella nel 2008, Zezza nel 2004, Pacella ancora nel 2008, Forge d'avanzati Torrella Torre, e Sposo del nel 2010, Forge Avanzati e Pacella nel 2010, Forge Avanzati di Alfonso nel 2009. Tutte le soluzioni più strane possibili e immaginabili. A me me ne piace una sola. Ed è punto siamo arrivati? Siamo arrivati che ci vuole, abbiamo avuto un finanziamento di 100, fatto investimenti per 100, prodotto il per cento più 10, 100 naturalmente vendiamo, cioè la moneta c'è, quel 10 rimane fuori, bene, quel 10 non, non, non trova moneta a meno che ritorniamo alle banche, le banche emettono altra moneta, 10 di moneta in più, cioè le, le banche devono emettere 100, 100 di moneta per darle alle, alle imprese e 10 di moneta, perché serve per, per vendere poi alla fine, per darle a chi? Per darle ad altri soggetti che non siano le imprese. E questi soggetti sono due, le famiglie o lo Stato. Le banche devono concedere credito alle famiglie e allo Stato. In questo bisogna che famiglie e Stato si sì, indebitino anche loro per consentire al profitto prodotto di realizzarsi monetariamente e, e quello che hanno fatto per esempio in America mh, sulla fine del XX secolo con il credito al consumo credito indiscriminato al consumo Ma perché l'hanno fatto? È perché bisognava realizzare quello che le, che le imprese producevano grazie al finanziamento delle banche c'è un teorema proprio un'equazione che viene fuori che il profitto monetario il saggio di profitto monetario eh, è positivo è stato profitto è uguale al rapporto dell'indebitamento di famiglia e stato fratto il finanziamento delle imprese debito fratto finanziamento naturalmente anche, anche il finanziamento di impresa è debito però per distinguere perché il finanziamento è debito finalizzato a produrre, l'indebitamento è debito finalizzato al consumo, al realizzo. Bene, occorre che ci siano tutti e due, altrimenti voi capite, se il saggio profitto monetario è il debito fratto il finanziamento, se il debito è zero, il saggio profitto monetario è zero. Ecco che allora, appunto, vi dicevo, in America si è tentato la grande carta del debito, del credito al consumo, del debito delle famiglie, durato poco, dopo un disastro passesti, Ecco, per cui, sì, perché le famiglie lo devono ripagare il debito, per cui è vero che glielo diamo, ma prima o poi queste dovranno ripagarlo. Ecco. Eh, la soluzione più intelligente, più duratura, più permanente, era quella che era già stata sollevata, niente di nuovo, Keynes. occorre che lo Stato si indebiti affinché il meccanismo si chiuda, altrimenti non si chiude, occorre che lo Stato faccia, e metta si indebiti nei confronti delle banche, nei confronti dei cittadini e di quant'altro. Ecco. Quindi il debito sovrano non è una patologia, un'aberrazione, un pericolo, una minaccia, ma è una condizione di sopravvivenza della circolazione capitalistica. Ecco, in questa maniera viene fuori una cosa che tutte le politiche di rientro del debito sovrano sono politiche suicide, sono politiche economiche suicide. Perché l'equazione Cina. Riporla, il saggio del profitto monetario è l'indebitamento, in questo caso eliminiamo le famiglie, indebitamento pubblico fratto finanziamento alle imprese. L indebitamento pubblico zero, perché naturalmente lo Stato non deve indebitarsi, ma non guai mai. Appunto lo Stato, Friedman, lo Stato, tutte le, le spese statali vanno coperte con le tasse, non col debito. Debito zero il saggio del profitto monetario va a zero, vuol dire che il finanziamento bancario alle imprese non porta alla monetizzazione del profitto, cioè si sì, producono merci con profitto incorporato diciamo, eh, ma non si riescono a vendere, è il problema che angoscia marchio che dice io devo vendere, devo vendere e dove vendo? Ma dove vendo dove c'è un debito statale? E dove c'è il debito statale? Negli Stati Uniti non c'è in Europa! Perché in Europa siamo monetaristi. Negli Stati Uniti la politica, questi ultimi anni, della Federal Reserve è stata una politica di concessione, di, di esagerata, il quantitative di, di, di, di, di prestiti alle banche, alle famiglie, alle imprese. Ma cosa ha fatto Obama per consentire a Macchione di acquisire la Chrysler? Ma gli ha prestato i soldi! bisogna vendere e allora bisogna che Obama faccia una politica di spesa pubblica di debito pubblico ecco in Europa invece abbiamo questa ideologia monetarista per cui gli stati non devono indebitarsi se si sono indebitati è meglio che rientrino su questo debito per cui cosa viene fuori? viene fuori quello che stiamo vivendo questa eh, Europa eh, sta perdendo PIL il sistema delle imprese sta andando in rosso, certo non da noi, in, eh, cioè, non in Germania, certo perché c'è una terza soluzione ecco, che merita di essere considerata, io posso vendere, ho bisogno di vendere, ho bisogno del denaro, questo denaro lo devo trovare, quel di primo lo devo trovare, mi manca quelli, quel 10 che eh, se non me lo danno, se non mi viene concesso dalle banche come indebitamento delle famiglie o dello, o dello Stato dove lo posso trovare? c'è una terza soluzione il debito degli altri intendendo gli altri, gli stranieri cioè io non mi indebito si indebitano gli altri ecco il paradosso ecco, il paradosso di questa Europa che proprio gioca su, su quell'equazione il, il saggio profitto monetario è indebitamento è un'equazione è un peso un po' più complicata perché ci devo, devo metterci dentro anche gli interessi quello che volete però ridotta all'osso è questa cosa debit, indebitamento dello Stato fratto, delle famiglie volendo fratto eh, finanziamento alle imprese bene, ecco e questo e, e se c'è uno Stato solo ma mettiamo che ci siano due Stati allora c'è la variante bellissima il finanziamento alle imprese lo facciamo in Germania l'indebitamento al... Dello Stato lo facciamo in Italia. E a questo punto io ho so che il saggio del profitto monetario è positivo perché? Perché c'è un finanziamento bancario alle imprese tedesche, ma c'è un indebitamento sovrano dello Stato italiano. Che qual è la funzione, però, qual è la funzione che deve assumere l'Italia rispetto alla Germania nel rapporto commerciale? dell'Europa Unita, la Germania deve produrre le merci, l'Italia le deve comprare, il debito statale serve per comprare le merci che la Germania produce. Allora il paradosso è che bisogna che l'Italia si indebiti per consentire alla Germania di vendere le merci che produce con tanto.